Ciao ciao ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro Tanke, e questo nuovissimo video che faccio, questa volta nella serie Nella Terra di Steve, quindi in Minecraft Oggi ci sono delle novità fantastiche e ora ve le faccio vedere Una l'avrete capita da titolo E che cos'è? La nostra farm di selce Mi chiederete, come si fa a fare una farm di selce? È molto semplice, qua c'è un ragno e lo uccido anche se è giorno Non mi fa niente Ma che cavolo... Lag da paura Allora, questo circuito l'ho creato per controllare le botole Ok, questa si apre più velocemente e si chiude più velocemente In modo da potermi permettere di andare qui, senza cadere giù Mentre le altre mi devono permettere di scendere all'interno del buco Perché è fatto così ve lo faccio vedere subito Adesso ci entro, voilà il funzionamento è questo, si fa una pila di ghiaia, quindi poi dopo noi una volta fatta la pila saremo lassù, ci facciamo cadere e poi da qua in fondo si toglie tutta questa ghiaia, prendendo l'ultimo. Ho messo l'acqua apposta che viene da questa parte qua, in modo che io me ne sto fermo qua, distruggo tutta la ghiaia e la selce e la ghiaia che invece non viene trasformata in selce ritorna a me. Vi faccio vedere. Ora la prendo e... La, la, la... Ogni tanto si bagga, ma non importa. Vedete già, sono arrivati due pezzi di selce ho visto. La ghiaia che rimane, poi dopo la rimpilate e funziona così. Perché ho fatto questo buco verso il basso e non verso l'alto? Perché chiaramente si può fare verso l'alto la pila. Perché è più bello ed è meno diciamo, esteticamente disturbante per tutto il, il paesaggio che c'è attorno. Ora vediamo quanta selce ho preso, Sette pezzi di, di selce, qua vabbè se sali arrivi poi alla, alla spiaggetta ma non è l'importante, adesso ci mettiamo qua, chiudiamo la porta e con la ghiaia ci mettiamo a fare il pillar in modo da poter poi successivamente quando abbiamo voglia eh, riprendere a utilizzare la farm di selce. Ora non è una cosa difficile, è proprio il principio con cui si forma la selce, l'ho fatto eh, in modo da semplificare le cose, visto che la selce poi serve per fare le frecce, e infatti io in queste puntate mi sono adoperato per prima creare la farm di polli che creerò nelle prossime puntate, se vi ricordate l'ultima volta sono andato nel Nether a prendere il quarzo per poi fare la farm di polli. E poi adesso mi sono adoperato per fare la farm di Selce per poi fare l'altra parte della freccia. Ora, un dilemma è questo. Io devo fare una struttura attorno al nostro, alla nostra piccola farm di Selce per non farla sembrare solo un piccolo misto di circuiti. Voglio farla sembrare qualcosa di bello, di quasi armonioso con il nostro paesaggio. E ora vi chiedo, se siete arrivati a questo punto del video, commentate con hashtag... Io ti suggerisco, ok? Hashtag Io ti suggerisco Scrivendomi cosa volete che costruisca attorno a questa piccola farm Inoltre a tutti quelli che scriveranno Hashtag Io ti suggerisco Io personalmente andrò nel suo canale a vedere com'è E se mi piacerà mi iscriverò È un bel compromesso? Spero che lo faccia tentare Ora vi faccio vedere l'altra importante novità Oltre ad aver fatto la farm di Selce Che mi è stata gentilmente consigliata da un mio amico Mad Jack Quello con cui ho fatto il video di FIFA Vi metto il link in descrizione Ho trovato un'altra cosa importantissima vi ricordate la caverna dove nell'ultima puntata siamo andati a minare? Benissimo, torniamo verso quella caverna ma questa volta non andiamo in fondo verso il livello 11 ma rimaniamo a un livello abbastanza alto Bug, bug, bug, bug, sì, belle caverne sotto ma mi interesserebbe andare verso di qua Dicevo, non andiamo così in basso, non andiamo verso il livello 11, ma andiamo verso che livello siamo? 40? Comunque rimaniamo abbastanza alti. Mi chiederete perché, cosa c'è di tanto importante? Ebbene, questa è una specie di anticamera, ho trovato... Uno spawner di scheletri, voilà guardate che bello, l'ho trovato a caso minando, andando qua in giro perché ho esplorato tutte le caverne qua intorno, tutte Ho fatto qui una piccola base in cui mi riparavo dagli scheletri perché erano in tantissimi e per questo ho l'arco incantato perché eh, me l'ha droppato uno degli scheletri, io poi dopo l'ho riparato e me lo tengo finché non avrò gli incantamenti che sarà una, una delle cose che faremo tra un po', prima dovrò fare la farm di polli, dovrò utilizzare lo spawner di scheletri per fare la farm, e dovrò, beh, possibilmente anche fare la farm di mucche, perché ho trovato delle mucche davanti casa molto più avanti, ma sono poche, quindi non mi basteranno per avere la pelle per fare poi i libri. E poi una cosa che dovrò fare, ma, cioè, sono mille cose da fare, sarà la casa, la casa è una cosa importante, e un magazzino. Vabbè, ma non divaghiamo ho trovato questo spawner di scheletri lo utilizzerò nella prossima puntata oggi ve l'ho solo fatto vedere ma una cosa che ho trovato sono i semi di barbabietole io ho già svuotato queste casse chiaramente ho lasciato solo i semi perché li voglio utilizzare per fare appunto una piantagione di barbabietole la cosa che andiamo a fare subito perché se vi ricordate io ho le piantagioni di grano, angurie, zucche e patate, le barbabietole mi mancavano adesso non mi ricordo cosa si può fare con le barbabietole nel senso se si possono mangiare direttamente o se bisogna fare forse la zuppa non me lo ricordo perché non, non è un cibo che io ho mai utilizzato in realtà in Minecraft però avercela è un valore aggiunto perché è un'altra fonte di cibo che cresce contemporaneamente a quelle che già ho e poi fa figo <ride> oggettivamente avere tanti tipi di cibi ora sta per calare la notte ci vediamo quando è giorno ragazzi ma quanto sarebbe figo avere le litra e poter girare per il mondo ma ragazzi oh, oggi è tutto così oggi è tutto baggato dicevo poter girare per il mondo volando sarebbe una figata pazzesca però vabbè non chiediamo troppo va bene dove pensavo di fare la piantagione visto che qua ci sono le patate qua le angure le zucche di là il grano potremmo farla fuà sì, dietro esattamente dietro al nostro eh, granaio. Direi di fare una roba di questo tipo: fare 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 4. Si, farlo come quello lì. Voilà lasciando qua in mezzo. Ho sbagliato. Sono 1, 2, 3. 4 5 1 2 3 4 ah mi mancava qualcosa per dinci e lasciando questo vuoto. Ora col secchio vado a prendere un po' d'acqua. Tac. La metto all'interno della piantagione in modo che, come vedete, non muoia tutta la mia farm. Riaro. La la la la la. Ci siamo. Dopodiché pianto le barbabietole, le pianto e non ci accontentiamo solo di piantarle, vado a prendere anche del buon meal, bon meal che ho messo via, vado a prendere quindi della farina d'ossa, chiamiamola così, che ho all'interno del granaio, ora utilizzo questo, questa farina d'ossa per far crescere le barbabietole, così vediamo anche come sono, perché come vi ho detto non è uno dei quei cibi che io ho mai utilizzato, ah ok sì ho presente, ci sono sempre nei villaggi che io non ho ancora trovato dai ci mettono un sacco a crescere ok ho utilizzato 19 pezzi di bombier ora raccogliamo voilà ah vedete, Sì, il ricettario mi dice che posso fare la zuppa di barbadietole mi sa che ho bisogno della crafting table ora vorrei dare un'occhiata Eccola qua, zuppa di barbabietole, perché ho bisogno di una ciotola. In ogni modo è un nuovo tipo di cibo, è un tipo che non ho mai utilizzato ma che non disdegniamo mai. Ora ripiantiamo questi 10 semi di barbabietole, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Si, so che andrebbero piantati dove è già bagnato perché crescono più velocemente, però in questo caso non, ho deciso di non farlo. In ogni caso, adesso metto all'interno di questa cassa le barbabietole già pronte, e guardate quante uova pronte per essere sparate all'interno della farma di, di polli. In ogni caso io vi dico che per questa puntata è tutto. Non abbiamo fatto molto ma vi ho fatto vedere la farm di Selce che YouTube Italia non ho trovata. È una cosa banalissima ma può servire. Vi ho fatto vedere il mio nuovo spawner, vi ho fatto vedere la nuova piantagione di barbabietole e nella prossima puntata utilizzeremo lo spawner di scheletri per farci una farm di scheletri. Vi ringrazio tanto per la visualizzazione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto. Spero che abbiate commentato, vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli, ciao ciao